Essere di qualcuno Non essere di qualcuno Meglio non essere in questo caso Ah, <susurra> eh. E <susurra> dai Primo Covid ma voglio vedere. La... Francesca ha suggerito il potaverb di questo video Lo ha fatto attraverso Facebook Grazie Francesca Sì come Francesca iscriviti commenta suggerisci Te Ma lo sai che te è andato attraverso Oddio Si è fatto male? Beh? Che c'è? Andare attraverso non significa avere un incidente, significa tradire. Tradire? Un, e quindi la domanda giusta non è si è fatto male, ma con chi? Giusto? Alla fine la Daria è andata attraverso. Davvero? E con chi? Con me. Fai attenzione a non andare attraverso o perlomeno a non farti scoprire, altrimenti sei di qualcheduno. Grazie Francesca per il suggerimento e tu, prima di andare attraverso con qualcheduno, vatti a vedere gli altri video sui Potaburbs e suggeriscine altri per le prossime puntate. <ride>